Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un money glitch Molto molto facile ragazzi Da fare con un amico Abbiamo bisogno dell'auto che vogliamo duplicare E dovremo stare nel party con il nostro stesso amico Allora, questi sono gli unici requisiti che servono ragazzi Ovviamente la base operativa Perché lo dobbiamo fare dentro la base operativa Però non abbiamo bisogno di Avenger Non abbiamo bisogno di Com L'unica cosa che ci servirà è la targa personalizzata oppure invisibile. Allora, il nostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare in una missione creata da Roxar, andrà in missioni, un lavoro da titano e si fermerà all'interno della missione con la sessione se eh, non gliela fa avviare da dentro la base operativa, gli dite al vostro amico di uscire, provare a avviare la missione da fuori e poi rientrare e la avvierà da dentro. Perché a me è successo che non me la faceva avviare direttamente da dentro la base operativa, ma penso sia stato un problema dei server, e magari a voi non succede. Quindi a questo punto prendiamo la nostra LG con targa personalizzata o targa invisibile. Vi lascerò un video qui in alto a destra adesso vi comparirà la scheda e cliccate sulla scheda e vedrete il video per fare la targa invisibile per chi non può mettere targhe personalizzate a questo punto ragazzi saliamo in macchina che cosa dobbiamo fare andiamo nel party facciamo sull'amico un partecipa a sessione aspettiamo il caricamento e lo annulliamo, il primo caricamento annullatelo sempre perché è il meno veloce, quindi rifacciamo partecipa a sessione, subito dopo acceleriamo rapidamente ragazzi e accettiamo il primo messaggio se eh, tra il primo e il secondo messaggio vedete lo schermo nero significa che il glitch sta funzionando, se invece vedete l'auto dall'alto eh, sulla strada, sul, fuori dalla base operativa, il glitch non sta funzionando, invece se vedete tutto nero tra un passaggio del primo messaggio e il secondo messaggio rimanete in questa schermata per 60 secondi anche qualcosina di più ragazzi e quando sono passati i secondi accettate anche quel messaggio, vi darà un messaggio di errore e vi riporterà in sessione ma sotto mappa come sono io ragazzi allora io questo glitch l'ho visto fatto con il com però ho voluto farlo senza com perché ho visto che funzionava e ho detto vabbè ci sono tanti che non hanno il com e quindi lo facciamo senza com e come avete visto in mappa l'auto non compare sono sceso apposta per farvi vedere che non compare l'auto in mappa come ho detto l'ho visto fatto con il com da più di qualcuno però io ho voluto fare di testa mia e ho visto che funzionava e ve l'ho portato sul canale quindi a questo punto ragazzi l'unica cosa che dobbiamo fare è andare in un garage che sta eh, vicino a noi un garage che, che ci è più vicino che sta più vicino possibile alla nostra base operativa io vado in questo lascio l'auto fuori come vedete l'auto in mappa non si vede ragazzi mi raccomando le targhe ragazzi, vi faccio vedere la targa, io adesso non ce l'ho personalizzata e non ce l'ho neanche invisibile, quindi vedete bene questa targa, perché quella targa si clonerà, il mio clone mh, automaticamente non servirà un cazzo, io lo butterò, però per fare il video avevo quella e ho usato quella quindi nel garage dovrete avere tutte LGRH8 auto da sacrificare, auto da buttare via uscite fuori con la LGRH8 vedete che l'auto è rimasta lì in strada ragazzi quindi a questo punto salite in auto ed entrate nel garage e il glitch è fatto quando entrerete nel garage vi farà un bug stranissimo però avete fatto la vostra duplicazione allora io ho semplicemente rispolverato un vecchio glitch o meglio è una mescola di, di due glitch insieme quindi andiamo a riportare quest'auto nella base operativa solo per farvi vedere che comunque l'auto è stata duplicata ragazzi quindi rientreremo nella nostra base operativa io rientrerò nella mia base operativa solo per farvelo vedere a mestiere il glitch perché mi piace essere corretto e andiamo, eh, andremo a vedere in pratica che io qui sto a fare montagne russe so fa. non si so sa tante volte vado bello liscio liscio e tante volte niente comunque vabbè, fa niente tanto siamo arrivati fatto il cavallino pazzo ho fatto e quindi a questo punto ci dirà base operativa piena Perché io avevo la base operativa piena e andremo a vedere il clone Ovviamente questo clone, come vi ho già spiegato in partenza, avrà la stessa targa dell'originale quindi per questo vi dico eh, che dovete avere delle targhe personalizzate o perlomeno invisibili in maniera tale da non avere targhe alfanumeriche clone visto che è considerato che con targhe alfanumeriche clone scatta immediatamente il blocco vi lascerò anche il video del blocco giornaliero sempre nella stessa scheda in cui stavate come vedete qui abbiamo l'auto ma è invisibile Io adesso la metto a posto di questa LG E a questo punto ragazzi per rifare il glitch Che cosa dovete fare? Andate sul pallino azzurro Muovete l'auto e l'auto vi ricomparirà magicamente A questo punto ragazzi non ho nient'altro da aggiungere Vedete queste sono tutte le auto Un saluto a tutti al prossimo video Ciao a tutti